Paseará, 3, 5, 6 y uno, A, ah, ciento, básico, 5, 6, 1, 2, dos, tres, ciento, 6, seis. seis Paseará, tres, cinco, 1, 2, A, dos, ah, cinco, seis, se va.